È Natale, da sempre la festa di Natale ha significato per tutti, famiglia certamente, la famiglia che si ritrova, amicizia, allegria, incontro, è la festa dell'incontro, possiamo dire che Natale è la festa dell'incontro con gli altri, ma soprattutto dell'incontro con Dio, è Dio stesso che ci viene incontro, perché come ci ricorda Giovanni, si è fatto carne, è il verbo di Dio stesso che si è fatto carne. Quindi questo incontro di Dio con l'umanità rimane sicuramente sempre affascinante, perché poi si traduce concretamente in una presenza, una presenza rassicurante, perché alla fine di un bambino si tratta, un bambino che nasce, un bambino che viene in mezzo a noi. Per cui ecco, di sicuro ci sarà da gioire, come ogni anno, ma nel contempo ci saranno ancora tante altre persone, in più e sono di, di dolore, tante altre persone provate dalla fame, non dimentichiamo tanti nostri padri e sorelle che, che soffrono la fame, stentano a vivere, persone che hanno perso il lavoro a causa della pandemia, persone rifitate, rigettate, marcapitate per la strada, abbandonate a se stessi. Saranno Natale? Sarà Natale per loro? Sarà festa? Sarà allegria per loro? Mentre penso a queste cose, tra l'altro quando si è provati personalmente poi alla fine si finisce con capire di più chi soffre. Penso anche a tanti che stanno soffrendo in questo momento ma mi viene in mente eh, quello che, che scriveva Don Tonino Bello, il venerabile mm. Don Tonino Ovello nel del Natale, con quella bellissima lettera indirizzata a tutti, anche ai politici del tempo in particolare, tanti auguri scomodi, il titolo già diventa un programma, tanti auguri scomodi, diceva non non eh, obbedirei al mio ministero di vescovo se vi dicessi buon Natale senza recare il disturbo. E il disturbo consiste proprio in questo, nel sentirsi, eh, sentirsi in difetto di fronte a queste realtà che prima ho citato. Gesù che nasce per amore, diceva Antonio Bello, vi dia la nausea per una vita egoista. Dio che diventa uomo, vi faccia sentire i vermi, Ogni volta che la vostra carriera diventa l'idolo della nostra vita, la schiena delle persone, strumento della nostra scalata. Ecco, ancora diceva Giuseppe, Giuseppe può essere considerato come il simbolo di tutte le porte chiuse, il simbolo di tutte le delusioni paterne. Io aggiungerei anche... Mi permetto di aggiungere anche il simbolo, il simbolo di quelle porte chiuse ai migranti, a coloro che hanno faticato per venire fin, fin vicino a noi, magari sono fermi dinanzi ad un, un recinto che limita lo Stato e non possono entrare e sono picchiati, sono rifiutati, rigettati, rimandati indietro. Eppure di là ci sono tanti cristiani che dovrebbero aprire le porte, allora Gesù diventa anche il simbolo di chi viene rifiutato, il simbolo, il simbolo del. Beh, ma Gesù stesso potremmo dire che è il bambino profugo, perché è mm. paradossale anche Gesù, perché Gesù è costretto a nascere altrove, è costretto ad andare altrove, vive la precarietà, vive gli stessi la fragilità. Ci confonde, è un Dio che ci confonde, ci dà gioia, ma ci confonde pure. Perché si rivela a noi la fragilità di un bambino, forse farci capire che tutti siamo fragili e che dobbiamo essere solidari gli uni verso gli altri. Penso che questo sia il Buonanato di